Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video parlato dove andiamo a affrontare un argomento che ultimamente ho visto nel sim racing italiano è diventato abbastanza popolare, e cioè i volanti direct drive sono inutili? Servono solo i professionisti? Non servono a niente? Adesso vi dico la mia. Prima di entrare nel cuore della questione, fatemi ricordare eh, che io, malgrado sia brand ambassador di c Magic che segue il canale già lo sa e ho il mio direct drive lì di c Magic da ormai un paio di mesi, non ho assolutamente nessun interesse a parlare bene dei Direct Drive, a me non me ne torna nulla se Direct Drive Italia e Simagic vendono più cose non ci guadagno niente, non ci sono link d'affiliazione, niente, proprio zero. Vi sto dicendo semplicemente, come al solito, quello che penso e quello che penso riguarda il fatto che sembra che i Direct Drive da che erano... L'oggetto del desiderio dei Sim racer praticamente, sono diventati inutili nel senso che, sì, vabbè, il dark drive però non serve a niente, costa un sacco dei soldi. Poi c'è quello che dice che l'ha provato e non cambia nulla. C'è quello che ha il G29, magari o il T300, e non l'ha mai provato. Ma dice che comunque non serve a niente perché sostanzialmente è tutto uguale. Insomma, ragazzi, vi voglio di quello che penso, se avete seguito la storia del canale. Sapete che io ho una storia con i volanti abbastanza lunga, nel senso che ho avuto. Un Fanatec ci ho avuto un G29, ci ho avuto un T80, anzi tecnicamente ci ho avuto un T100 che sarebbe il T80 col force feedback. Purtroppo, per una settimana e mezza ci ho avuto anche l'Ori Apex, così ho potuto proprio constatare che non serve assolutamente a nulla. Un volante senza force feedback ci ho avuto il T150 che ho moddato in tutte le maniere, dopodiché ci ho avuto il TGT e adesso ho il mio Sim Magic. Il mio G29 sta ancora là sopra, il mio TGT sta ancora là sopra, e uso ormai da un paio. Da un paio di mesi il mio Direct Drive. Quindi andiamo ad affrontare le questioni che vengono proposte da chi dice che questi Direct Drive sostanzialmente sono superflui. E vi spiego perché invece io non la penso così. Eh, la prima cosa per cui lo penso è che l'ho provato. Ovviamente se tu il volante lo provi 10 minuti a casa di un amico o a una fiera non ti potrai mai rendere conto di quella che è la differenza. Mentre provandolo in un lungo raggio io vi posso dire che i direct drive hanno senso e come. Prima di affrontare però il modo in cui io cercherò di farvi capire qual è la differenza tra i direct drive e gli altri volanti Vorrei andare a fare un attimo un recap sulla situazione delle tecnologie che riguardano i volanti, molto veloce, però se voi avete avuto a che fare con G29, G920, insomma tutta la famiglia Logitech, sostanzialmente avete avuto a che fare con volanti a ingranaggi. Se invece avete avuto a che fare con la famiglia Thrustmaster, avrete avuto a che fare probabilmente con volanti a cinghia, tipo il T150, il T300, sono tutti i volanti a cinghia, che vuol dire che il volante a ingranaggi utilizza all'interno proprio degli ingranaggi delle pipette delle ruote dentate, senza tipo, delle ruote dentate, che trasmettono la potenza dal motorino elettrico o dai motorini elettrici in caso ce ne siano più di uno al piantone desterzo in modo da trasmettervi le sensazioni in questa maniera. I volanti a cinghia funzionano sostanzialmente nella stessa maniera cioè sempre col meccanismo tra virgolette corona pignone per farvi capire qualcosa di abbastanza eh, usuale visto che si trova pure se le biciclette eh, però utilizzano delle cinghie, queste cinghie possono essere più o meno grandi però diciamo che il T-150 o il T-128 utilizza un meccanismo ibrido mh, ingranaggi cinghia insomma il T248, il T300, sono tutti volanti che utilizzano il meccanismo delle cinghie. Quello che cambia è la potenza del motore, la potenza e la sezione della cinghia e la maniera in cui questa cinghia trasmette la, eh, il segnale al vostro volante. Dopodiché, i TGT sono sempre volanti, eh, ma i TGT come ce ne sono anche tanti altri dei Fanatec, dei volanti di fascia alta a cinghia, sono tanti che hanno motori più potenti, cinghie molto più grosse, se avete avete un TGT, e avete aperto un T150, ci cioè avete ben presente la differenza della sezione da cinghia che serve giustamente per il motore che è più potente. Ora, il direct drive invece funziona in maniera completamente diversa, cioè non ci avete nessun sistema di trasmissione del segnale con una moltiplica come potrebbero essere i volanti a cinghia con ancora una pignone o i volanti a ingranaggi, ma il piantone dello sterzo è direttamente all'interno di una specie di campo magnetico che con appunto la forza magnetica riesce a trasmettere le informazioni in maniera molto più precisa. Pensate voi che dovreste trasmettere tramite le ruote di una bicicletta con il pedale il movimento alla ruota dietro quanto voi volete farlo girare la ruota dietro avrete una certa precisione nel movimento che fate per trasmetterlo alla ruota dietro. Se invece voi agite direttamente sulla corona e dovete trasmettere il segnale lì ovviamente siete più precisi. È un esempio un po' del cavolo però vi fa capire la differenza di funzionamento che c'è proprio tra un qualsiasi tipo di volante che il segnale lo trasmette moltiplicandolo e un segnale che appunto è diretto quindi non c'è nessun tipo di eh, moltiplicazione del segnale e neanche delle informazioni che quindi diventano più precise e più eh, pure dal punto di vista delle sensazioni. Però continua a essere difficile spiegare a una persona che non ha mai provato un Direct Drive cosa vuol dire effettivamente avere un Direct Drive. Quindi cercherò di farvi un altro esempio per farvi capire per lo meno che secondo me vi può far capire quello che intendo quando dico che vi trasmette molte più sensazioni. Ora, pensate che ci sono quattro amici che decidono di vedersi un film, diciamo Titanic, ok? Uno di questi amici prende il telefonino, si guarda il, il film sul telefonino, eh, un telefonino magari ultima generazione, schermo a full HD, insomma, tutto quello che serve per vedersi il, sto, sto film col telefonino con gli auricolari. Un altro degli amici se lo guarda sul PC con un monitor da 27 pollici le sue casse tranquille, insomma se lo vede in questa configurazione un altro degli amici invece se lo guarda in salone con un bel monitor 50 pollici eh, ultimo tipo retroilluminato insomma tutta una mh, configurazione come si deve con un impianto Dolby Digital e poi c'è l'ultimo di questi amici che il film se lo va a vedere al cinema quindi se lo vede in un cinema moderno nella posizione corretta giusta distanza da uno schermo gigante impianto audio assolutamente adeguato a quel tipo di eh, film quando il film sarà finito tutti quanti avranno visto Titanic. Non è che quello che è andato al cinema ha visto un'altra cosa, ha visto sempre Titanic. Ma è chiaro che avrà avuto delle sensazioni migliori, molto diverse, sarà stato tutto più immersivo rispetto a quello che il film si è visto sul telefonino. Alla fine, se si rincontrano, per film l'hanno visto tutti, se saranno divertiti tutti, ma è molto probabile che quello che si è visto al cinema ci abbia avuto un effetto. Migliore, un effetto diverso. E questo è il concetto del Direct Drive. Se voi provate un Direct Drive non vi potete aspettare di vedere un'altra cosa rispetto a quello che avreste provato con un TGT in maniera così clamorosa che vi sembrate fare un'altra cosa. State sempre guidando. Però le sensazioni che ricevete... La, la mole di informazioni che ricevete è molto molto più approfondita, più pura e vi riesce a trasmettere più informazioni facendovi o perlomeno mettendovi in condizione di guidare meglio. Come ho sempre detto col Direct Drive non si va più veloce ma con qualsiasi volante performante non si va più veloce e sicuramente io giro col mio Direct Drive Ce sarà magari uno col G29 che mi dà la paga perché col volante migliore non vai più veloce, però col volante migliore, potresti essere molto più costante, molto più pulito nella guida e potresti averci quella confidenza che ti permette di andare meglio. E io devo dire la verità, da quando comunque guido col Direct Drive e in accoppiata con la pedaliera, che magari vi fa andare più veloce, le mie prestazioni comunque in pista sono migliorate. Non sono diventato Schumacher, però comunque sia le mie prestazioni in pista sono migliorate. Questa è la mia maniera per cercarvi di farvi capire cos'è un volante drag drive. Ora ovviamente se la cosa vale o no la pena dovete deciderlo voi perché comunque sono periferiche che hanno un importo eh, più alto dei volanti entry level è normale e come vi ho detto prima nell'esempio del cinema sicuramente vi divertite come mi sono sempre divertito anche col G29 quindi vi divertite sia con volanti di basso livello che con quelli di altissimo livello però con quelli di altissimo livello vi divertite di più. Quindi se vi potete permettere e ve volete togliere lo spizio e eh, volete provarlo, sicuramente eh, è una spesa che merita quello che pagate. Detto questo, vi ricordo che a breve uscirà anche la recensione del Sim Magic Alfamini e della Corona FX che uso ormai da un pochettino, uscirà a breve, quindi se la volete sentire e non siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale così lo saprete. Io spero di avervi spiegato a modo mio, o perlomeno di avervi fatto arrivare quello che io volevo farvi capire, per quella che è la differenza tra i Direct Drive e gli altri volanti e se c'è davvero senso o no, questo dovete stabilirlo voi, però almeno avete un metro di paragone per capire quello che effettivamente succede quando iniziate a guidare con un volante di questo tipo. Io quando ho preso il G29 passando dal T150 al G29 mi sono trovato meglio, anche se tutti dicono che in realtà il T150 dovrebbe essere praticamente paritario, però mi sono trovato meglio. Quando sono passato al TGT col G29 mi sembrava di avere in mano un giocattolo mentre lo smontavo quando sono passato all'aric drive il TGT pure mi sembrava un giocattolo. Detto questo, ragazzi, io spero di avervi detto tutto quello che volevo dirvi in maniera abbastanza chiara. Se ci avete altre domande scrivetele qua sotto, spero che questo video vi sia stato utile. Come al solito vi ringrazio il tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!